Sono Giulio Fasello, sono un fotografo professionista e oggi ho partecipato al workshop fuori dalla scatola di Emanuele. Emanuele è fantastico, ha smosso tanto e ha risolto tanto dei miei dubbi e delle mie, mh, diciamo, paure. Mi ha dato la consapevolezza che posso creare davvero quello che voglio. Grazie Emanuele e al prossimo workshop.